Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e vi voglio aggiornare riguardo un po' la situazione che sta passando sul, sui server Rockstar, non riguarda molto il PSN ma riguarda più il server Rockstar, che sta dando svariati problemi. Allora qualcuno nei commenti mi ha detto che non si trovava più le auto nel garage, che non gli compariva la spunta vendi allo santos custom beh ragazzi la motivazione reale è che comunque il server non va molto bene allora io sono riuscito ad entrare online non con questo account ma con un altro account però ho voluto farvi vedere più o meno quello che, che combina e sono riuscito ad entrare online ma non mi dava il salvataggio vedete ragazzi qui mi dice sempre che è impossibile anche mh, continuando a premere quadrato ripetutamente io sto premendo quadrato per entrare nell'online alla fine mi dice che non è stato possibile trovare i miei dati non so a quanti di voi lo farà ma molto probabilmente Rockstar sta facendo delle cose per mettere dei fix perché altrimenti non si spiega una situazione del genere è inspiegabile, come vedete mi dice che non è stato possibile recuperare i dati io qui ci ho provato per un buon 5-6 minuti anche perché il video durava un po' di più però eh, diciamo ho voluto mandarlo un pochino in velocità e quindi ragazzi vi posso consigliare per quelli che sono online fate molta attenzione quando fate le duplicazioni perché potrebbe anche non salvarvi le duplicazioni e quindi potreste magari fare un lavoro inutile stare lì un pomeriggio a duplicare 30, 40, 50, 100 auto e poi magari non trovarvele più quindi fate bene attenzione eh, a far salvare il gioco ragazzi provate a comprare un veicolo vedete se il veicolo lo compra o meno perché io ho provato personalmente a fare degli acquisti e eh, non me li faceva non, mi diceva che non potevo acquistare e cazzate varie mi diceva acquisto non avvenuto insomma non venduto per capirci ragazzi e quindi automaticamente eh, se vi fa questo giochino qui probabilmente non vi salverà neanche i cloni probabilmente vi, vi dirà delle cose strane il gioco perché sicuramente stanno fixando ad alcune persone mh, quando sono andate a vendere le auto addirittura gli hanno diciamo, tolto la scritta vendi ad alcuni eh, gli è comparsa contenuti non disponibili quindi sta succedendo un po' di tutto e ci tenevo ad, informarmi, ad informarvi comunque per questa cosa quindi fate molta attenzione se il gioco non salva eh, avrete problemi nel, nel salvare le auto il secondo argomento di cui vi volevo parlare ragazzi è la descrizione dei video nel mio canale ho cambiato la descrizione per tutti quei capoccioni che continuano a, a spiccone al cazzo a ciccio pasticcio chiedendo che so io oppure vanno da playjockey editor che è il mio sponsor a chiede un account moddato ragazzi non ci vuole una scienza per capire che lo sponsor è lo sponsor ciccio pasticcio è quello che fa gli account e maxi milk so io però ho deciso di rendervelo più chiaro in maniera proprio eh, a prova de deficiente scusate ragazzi non ce l'ho con nessuno di voi eh, però eh, ho messo una descrizione a prova de deficiente quindi eh, cerchiamo di chiarirci lasciate in pace ciccio pasticcio se non vi serve un account lasciate in pace play giochi editor se non vi serve comprare qualcosa per, per voi non ho nient'altro da aggiungere detto questo un saluto a tutti e al prossimo video